Daniele Diaco, presidente della Commissione Ambiente Roma Capitale, buon pomeriggio e grazie per, per essere intervenuto. È una città in ginocchio? Corrisponde al quadro di quello che lei sta vivendo adesso oppure no? Tanto buon pomeriggio, grazie dell'invito. Di Beh, dire che una città in ginocchio forse è forte. È chiaro che è una città è in difficoltà perché eh, questi atti criminali, insomma, possiamo anche definirli eh, tali, eh, un po' la serenità e anche il lavoro di questa amministrazione, delle persone eh, oneste che cercano di portare un lavoro efficiente per, per questa capitale. Chiaramente Ama eh, sta lavorando assiduamente ogni giorno all'interno dell'impianto di Roccaceccia, perché ricordiamo che l'impianto di salario eh, lo scorso dicembre purtroppo ha subito un incendio, anche lì ci sono delle indagini eh, della, della procura e eh, purtroppo quell'incendio eh, ha causato dei eh, danni che chiaramente eh, non rendono più utilizzabile quell'impianto noi a Roma avevamo appunto due impianti principali che trattavano la metà sì. della produzione di rifiuti uno appunto, era il salario e l'altro era a la Cacencia perciò un impianto è fuori uso, l'altro ha subito l'incendio eh, appunto l'altro giorno, perciò è evidente che sicuramente forse c'è un il disegno criminale, insomma, così verrebbe appunto un disegno criminale. Anche la magistratura ha avviato del, delle indagini, appunto, per, per un incendio colposo. Perciò, con ecco, la direzione sembra un po' questa. Ecco, chiaramente compete appunto eh, alla magistratura questo tipo di lavoro e non a noi. Certo, eh, la, la allora magistratura... È un po'... Sì, Diaco, ah, sì. prego. Proseguo, proseguo. No, dico, rallenta un po' un percorso chiaramente eh, di eh, dotare, comunque di eh, dare ai cittadini un servizio sempre più efficiente e sempre più efficace proprio per mantenere una città pulita e decorosa sì. e aggiungiamo a questo anche i gasoletti incendiali perché ricordiamo che... Eh, noi sono due anni che siamo in carica e praticamente abbiamo subito 295 incendi all'anno per rispetto agli 80 degli certo. anni passati. Perché Ma dato, poi, che, chiaramente... dato che è un tema così eh, stringente, dato che è un tema così forte, anche per la vivibilità della città stessa che è perennemente messa in discussione sul tema soprattutto della, eh, della pulizia e dello stesso smaltimento dei rifiuti. E dato che sull'impianto di Via Salaria, come lei ricordava Diaco, la magistratura in qualche modo ha inasprito no, l'ipotesi di reato e si pass è passati da incendio, eh, doloso a incendio, da incendio colposo a incendio doloso. Ma forse non era il caso a sua sensibilità di aumentare quantomeno i controlli nell'unico altro impianto dell'AMA cioè della municipalizzata eh, romana eh, di Roccacencia, dato che le telecamere sembra che non funzionassero da, da dicembre anche in quel caso Guardi, innanzitutto ci teniamo ci tengo a ringraziare elettivamente il vigilante che, che ha eh, segnalato appunto l'inizio dell'incendio sì. il primo ecco. c'è da dire che grazie a, queste, eh, a questo intenso sopralluogo che avveniva nelle ore notturne eh, si apre poi per segnalare ai vigili del fuoco che sono di tempestivamente e hanno appunto spento le fiamme. Perciò comunque un presidio c'era, un monitoraggio, un controllo entro l'impianto c'era. Purtroppo è chiaro che insomma eh, non si può... Eh, come dire, mh controllare ogni singola situazione e azione all'interno dell'impianto. È chiaro che il, il sistema appunto di, di vigilanza insomma, ha permesso chiaramente di eh, creare eh, diciamo una sorta di coordinamento all'interno dell'impianto tra i vari. Eh, ma vigilanti chiaramente per comunicarlo appunto ai vigili del fuoco. Perciò ecco, questo possiamo dire che ha reso in qualche modo saldo chiaramente eh, il modo anche per poter utilizzare l'impianto perché rispetto al salario che diciamo, l'incendio ha provocato come abbiamo detto dei danni ingenti e questo sì. hanno purtroppo reso appunto eh, diciamo di fatto di non poter più utilizzare l'impianto del salario. Chiaramente essendo in tempestivamente diciamo, Ciò ha reso possibile appunto il riutilizzo dell'incanto stesso, questo per fortuna, ecco, dobbiamo ringraziare l'intervento della Vigilante e dei, dei Vigili del Fuoco. Grazie per essere intervenuto Diaco, tra le altre cose eh, sembra che i Vigili del Fuoco si siano voi. intervenuti dopo 7-8 minuti, quindi in maniera pronta.